Siamo finalmente arrivati al backstage del mese di ottobre. Se ci seguite, sapete che abbiamo concluso la nostra esperienza con Torino Creativa e Paratissima. Abbiamo infatti realizzato un progetto a tema portapalazzo e siamo stati invitati al talk il 7 novembre. Devo dire che come al solito non ci siamo fatti più di tanto riconoscere. E quindi c'è cioè, stato veramente un lavoro fatto mh, tra tutti, che ci ha portato, credo, no, un, un, buon, un buon risultato. E non so, parla di quel eh, ah, un un microfono. microfono. Ah, no, che devo fare? Non ci siamo occupati solo del progetto Portapalazzo, ma anche di tantissimi lavori. Iniziamo dunque il racconto di questo backstage del mese. Abbiamo girato tantissimi spot, ma quello per Look to è stato uno dei più complessi ed affascinanti. Dovevamo infatti realizzare un video che raccontasse tutti i servizi ed experience di un lussuoso bed and breakfast charm. Le location dove si sono svolte le riprese ci hanno letteralmente lasciati a bocca aperta. Il primo set era situato nel cuore di Torino, ovvero in Piazza Vittorio. Avremmo dovuto riprendere prima tutti gli ambienti del Bed and Breakfast e poi realizzare delle scene con degli attori. Le scene comprendevano una sessione di profumo personalizzata, un ritratto ed infine una golosissima esperienza culinaria dal maestro del gelato Alberto Marchetti. Concluso il lavoro con Lucto, ci attendeva una nuova sfida. I ragazzi di Intesa San Paolo stavano per realizzare i lavori di messa a punto del nuovo campo da basket qui a Piazza D'Armi. Il nostro compito era quello di documentare con clip e soprattutto timelapse lo stato avanzamento del progetto. Il video successivo è stato un reportage per un altro grande brand, ovvero FedEx. Abbiamo documentato l'evento in occasione delle finali della Nations League disputate qui a Torino. Poteva mancare un bel video musicale? Ovviamente no. Abbiamo infatti con un artista realizzato un video che racconta lui e la sua musica. Per farlo ci siamo recati in un luogo abbandonato, la casa del diavolo, per realizzare tutte le scene con gli attori. Infatti sul set non eravamo soltanto noi con il ragazzo autore del brano, ma anche con Comparse e la make-up artist Elsa Ciullo. Altri lavori si sono susseguiti nel corso delle ultime settimane, come lo spot per Pastificio Baracco, tra l'altro anche questo video se andate allo stadio a vedere il Torino è proiettato sui maxi schermi, e un'intervista per un analista finanziario. Abbiamo concluso il mese con la nostra solita visita alla TSIM Group di Rivarolo Canavese, con loro infatti abbiamo iniziato un interessantissimo progetto in stile documentario che ci vedrà protagonisti in numerose interviste in giro per l'Italia. Questo insomma è stato il nostro mese. Ti invito a guardare i nostri video come il documentario Te lo raccontiamo noi e le nuove puntate di Art of Work dedicate proprio a Portapalazzo che usciranno prossimamente. A breve uscirà il racconto della nostra esperienza al Believe Film Festival di Verona. Il cortometraggio che abbiamo realizzato per Gabriele Esposito è stato infatti selezionato e poi ha vinto questo festival. Se i contenuti che realizziamo vi piacciono, vi ricordiamo di mettere un like e soprattutto di seguirci. Grazie.